Giorno amici, ciao bimbe, come state? Male. Perché? Cos'è successo? Perché oggi... Chi viene oggi con noi a giocare? I nostri amici vengono qui a giocare e cosa faremo con loro? Vivono con noi. Vivono con noi. Vivono con noi per 24 ore. dove? in piscina anche esatto. ragazzi facciamo la gara di nuoto esatto di tuffi di la tuffi di bene bene bene io ieri ho fatto uno che mi è andata giù con la pezza veramente la poi poi arriva, so, no? più tardi adesso andiamo a prendere chi? Daniel, Daniel no? e poi quando almeno Torniamo a casa, mangiamo. Io faccio la mia mezz'ora no, di fitness. io non mangio. No, tu mangi no. perché altrimenti non viene nessuno. No, no, tu mangi. Guarda, che se tu non mangi e non mangi quello che dico io, cioè la pasta con le zucchine, stasera niente sorpresa. La Magari stasera ci sarà una sorpresa sapete, ma non lo so Ci che... devo ancora pensare Voglio vedere come vi comportate oggi pomeriggio Sapete ragazzi che io un, un, due, due giorni ho mangiato eh, tutta la pasta all'olio senza formaggio, La voglio anche oggi eh, Sapete ragazzi che lei è da 5 anni che mangia pasta e olio eh, Mangia anche un po' di verdure Signorina scrivete nei commenti se Anastasia c'è cioè questa qui Deve o non deve mangiare frutta e verdura, perché ne mangia veramente poca, ok? Voi, la mangiate la frutta e la verdura, è importantissimo, fa benissimo! Quindi scrivete nei commenti, ad Anastasia, dove sei? Questa qui, questo rospo, che deve mangiare la frutta e la verdura, altrimenti voi vi arrabbiate con lei, vero? Frutta e verdura a parte, siete pronte? Sì! Tu è già l'accappatoio per quando andiamo in piscina? No, vuoi uscire con la cappatoia? Tanto non ci sono nemmeno 40 gradi a Novara no, ce oggi 60. ce ne saranno 38 oh, Va bene, pronti partenza e a prendere Daniel Ed eccoci da Daniel, ma Daniel non è ancora arrivato, quindi lo aspettiamo insieme Dai. Oh, che carino, chi è? È un unicorno, ciao unicorno, come ti chiami? Che bellome che hai, sai che mi piace un casino? Perché la mia mamma non mi ha chiamato così? Cosa capiamo ragazzi? Ah ma perché dovete sempre picchiarlo questo unicorno? Perché le si è rotta la testa. Ah, oh, si è rotta la testa? No! Come lo chiamiamo questo unicorno? Marina! Come? Marina! No, no! Marina? No! no. Uh, fragolina! Fragolina! No, si è profumata anche come una fragolina Comunque Daniel non è ancora arrivato e Noi siamo qui ad aspettarlo Ore e ore E ore Ma arriverà, abbiate pazienza hours later. Tornate a casa amore Abbiamo anche già pranzato E tra poco arrivano i nostri amici Raffaele e Antonio si, Guardate, cosa stai mangiando? Che buono, l'ipopotamino con lo ripieno sì. e una crema di nocciola. È buonissimo. Sapete ragazzi che noi e Raffaele andavamo giocando a Roblox. Io con il mio telefono ero, ero, ero andata su Roblox, poi Raffaele è andata su Roblox e ha vita eh, il mio gioco che stavo giocando io. E avete giocato insieme? Sì, è la prima volta perché sempre su, non era mai successo. Oh, che bello. E sei stata felicissima? Mm. Sei contenta che arriva anche oggi, Raffaele? Sì, guarda, io ho agosto Ah, poi ci beviamo un buon LC1 alla fragola, vero? Sì. Va bene. A few inches later. Amo, hanno suonato, sono arrivati. Andiamo ad aprire? Apri, amore. Sì, Ciao bimbi, siete arrivati? Sì. Ma bravi! Siete pronti a stare con noi per 24 ore? Sì. Eh? E a divertirci insieme? E io casa. ciao! <ride> che stupidina! Allora, Vanessa è già in costume. Anastasia è quasi pronta. Se vi volete mettere il costume, andiamo in piscina, ok? Sono andata in piscina a giocare, ma mi sa che tuo fratello e Vanessa sono già fuori, vero? Sì. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Signorina, sì, sì. E fai la coda, ti metto la crema Raffi, eh? Se no ti bruci, amore, certo! Vai Raffi! Arrivo? Ciao! Siete già in acqua? Chi c'è già in acqua qui? I nostri amici? Sì. Mm, vi state divertendo? No! 10 minuti, eh? Mm. Guarda Antonio che c'ha il segno della maglietta E te? Eh, avrai il segno del costume Cos'hai fatto? Ti sei aspirata? Sì? O te la sai mettere da sola? Lo sto mettendo da sola Sei sicura che la metti bene? Sì. Poi la dai, dai da Raffaele Molto piano, medio e veloce Vediamo Piano, piano Medio Veloce Vai ammazza ah, oh, che velocità okay. crema messa Ani guarda che Raffaele ti ha portato i braccioli Daglieli che guarda. entra anche lui E Com'è l'acqua? È calda? Sì Ci sta bene? Sì, vediamo magari dopo è... lo faccio anch'io il bagnetto Invece. Sì Questo lo faccio il buio dove? Vedete, ci arrivito. Tieni. Sì, 29 e mezzo. 29 e mezzo gradi. La mamma no. mia. Wow! Vediamo. Wow. La gara di tutti. Oh no. Oh no. Oh no. Uno, due, tre. Bravissima! Però tappati il nasino, no? Okay. Di non lo so, poi vedremo. Allora, bambini, avete fatto il bagnetto, avete fatto la merenda, non essere arrabbiato perché adesso ti do una bella notizia: lui voleva rientrare in acqua, ma in acqua non si può perché vi dovete preparare. Perché stasera andiamo a mangiare dove? Al McDonald's! c'è il McDonald's, sai dov'è? Ah sì, c'è quella stanzetta Anastasia, ti ricordi che con le mani fai i giochi per terra? Quello lì? Ma c'è altro. Eh ma non so se è aperto quello. Siete contente Sì. Eh? Anche la quale facendo la una capanna? sì, bellissima... ah, dopo vengo a guardare allora, un minuto e arrivo, sì. ok? stiamo guardando l'attivo Bravi. Perché abbiamo messo due cuscini davanti, così non possiamo vedere TV e per dormire su due cuscini eh, dietro, così possiamo vedere TV quando vogliamo... ok, allora tra un attimo vengo a vedere la vostra super capanna... Eh sì, poi vanno. vi preparate, sì, sì. Antonio e Raffaele, ok? La diciamo mi chiami tu allora sì, sennò <ride> non, è non è pronta la capanna pizza. va bene allora aspetto poi che mi chiami va bene poi vi volevo fare una domanda per domani a pranzo preferite le lasagne o le polpette nel sugo con la pasta al sugo delle polpette lasagne lasagne tu lasagne tu lasagne, lasagne tu lasagne ovviamente che c'è? Quelle lasagne? No, le faccio io, amore. No. Ah, lasagne. Eh ah, sì, sì, quelle lì non erano buone. Ok, allora vado a preparare il ragù per domani eh, e, la... e aspetto eh, che la chiami. Uh. Eh, per le lasagne ci vuole ragione. Mamma, non mandare perché ieri mi parla il cappanaggio. Allora, non ho capito. Iela parliamo, ciao! Mamma prima! Io avevo detto. Sì, che ti no, avevo sentito la che oggi andavamo a mangiare da qualche parte. Mm, avevo in mente e detto, di portarvi a mangiare fuori. Ma non è che andiamo al McDonald's. Sì, forse tu l'avevi detto, io però non ti ho risposto perché non volevo ah, sì. svelarti. Perché non ero ancora sicuro, ho chiesto anche alla loro mamma, se è d'accordo. Ok? Sì. Ah, tu sei già pronta per stasera? Sì. Va bene. Beh, voi come fate il nodo? Lo fate così? No, aspetta, che prima lacci, poi fai così, così, e vabbè, o, o fatto così, così, così, e giri e fai il nodo. Io faccio così, così, così, così e così. Bravissima, anch'io faccio così. Ma devo venire? Sì. È pronto? Sì. Arrivo. Adesso chiudo gli occhi eh Ok sì. Aiuto, Aiuto. Aiuto. Sì. Vediamo un po' questi bimbi cosa hanno fatto Ah no Non so cosa sto registrando Apro? Sì Che bella Sembra più un negozio più che una capanna sì, sì, sì, sì. È uno shop? Mamma mia Ma, non Ma è stupenda Non sì, bella so. cioè, un, po', un po' in disordine Guarda, io mi sto truccando. Cosa ne pensi, Vanessa, di questa capanna non capanna? Ma poi c'è anche il mio tuo Il tuo accappatoio che sarà anche bagnato. No, perché ci posso mettere la capanna? Oh, ma fammi vedere la tua faccia! I mortenci, ma fammi vedere bene! Ma dove devi andare? Guarda che dobbiamo andare a mangiare al Mac e tu ti devi subito, immediatamente, togliere questo no. trucco, eh! No, io me lo tolgo. Sì, sì. No. No, no tu non esci di casa conciata così eh sappilo eh per gioco va bene Anastasia per uscire no si, però c'è però maglia rosa no, il... no, no no no tu adesso ti, ti togli tutto dicevi Raffi ah. cosa mangiate stasera tu sai già quale panino scegliere stasera io una bella insalata col pollo fritto che mi piace un sacco toast. il toast eh? ah, prendiamo l'happy sì, meal sì. che c'è il giochino sì! Va bene! E che io... io prendo sempre il toss tos. per il gioco! Eh. Va bene! Allora, Ma Rafa, però ti devi vestire, bello. amore, perché tra poco arriva la mamma, ok? Andiamo a mangiare? No! no. Raffaele viene Chi viene con me? Solo tu? No, sei con me qui! E tu? No. Non vieni con me? No. Perché? E allora, e allora Raffaele va con la mamma e voi no. due venite con me! Ma tu vieni con raffaele Raffaello sei venuto con me? Eh? Bravo amore, sei il più intelligente che non fa storie e va dove c'è posto. Buon appetito! Ma qui c'è un principe! C'è un principe tra di noi! è andata dentro la Ma niente! Ormai è dentro! Ormai è dentro! Ormai è dentro! Che bel panino! Cosa mangiamo qui? Meno no. no, male che non ti piaceva! Ormai non eh. Mamma! Ormai Ah, l'hai presa l'hai recuperata ma dove la metti? e la principessa qui l'hai aperto dove lo metti? Eh, nella scatoletta magari. nella tua allora buon appetito e là ma cosa c'è qui dove siete ma ah, sì. ah, che bel giochino c'è qua mamma mia quante zanzare chi è questo mostricciotto nessuno <ride> ciao dov'è? lele andiamo a casa che stiamo in pasto alle zanzare Quindi siamo tornati a casa e io e Daniel in macchina stavamo pensando una cosa che cosa? che cosa? <ride> ah, no, ma adesso, tu non puoi sentire è per adulti non per bambini allora, stavo pensando, perché non dormite qua anche stasera così domani siete già qua anziché svegliarvi presto e venire qua alle 8 e buttarvi su un divano al caldo? Sì! sì. Eh? No, non vi va? Eh vabbè, allora venite domani, va bene, non vuole. Eh, se non vi va non vi va, vero, là? Se non vuoi non vuoi. Eh, però vabbè. Un pochino di entusiasmo. Lo sì, lo voglio, amore. Sì. Siamo sposi da adesso sì. in poi a sì. te. Va bene? Così sì. domani dormite beh, tranquilli? Sì, dormite da noi. E allora, posso dormire qua? Sei da... Vuoi dormire con? No, tu dormi con me. Ma... Ah, puoi dormire da qui. Sì, noi. però Anastasia devi fare una cosa. lo sapevo, lo sapevo che non Sai già? Sai già cosa devi fare, vero? Perché loro dormiranno nella vostra cameretta. No, noi noi dormiamo nella camera mia. No, sono qua. Cosa no, qua sotto. Cosa c'è in cameretta? No, tu dormi con me. Eh, c'è da, da mettere in ordine il desso. Eh. In camera tua. E tu dormi con me? In camera mia? Con lei. No, dormi con io non dormire con noi. No, tu dormi con me. No, no. no. Ok, allora non dormono. Vai, vai a mettere in ordine la cameretta. Io dormo con i miei bimbi e tu dormi con i bimbi. No, no. Ani, vai a mettere in ordine la cameretta. Bambini, ora della nanna, dormite insieme? Sì, no, adesso sì. venite a dormire con me. <ride> Ragazzi, il nostro video con i nostri amici, la prima parte, finisce qua, sono nell'altra stanza che dormono e domani mattina faremo la colazione insieme, non perdetevi il video di domani. In cui faremo una gara di tuffi. Sì, no. Forse se ve lo meritate, se fate i bravi, ok? Sì, ma basta che lui meno. Hai ragione, che baglia rosa domani mattina senza presto che va a lavorare. Ragazzi iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like, like a questo, questo video. Ciao Ciao! Mamma Ciao. Ciao, sono pezzo! Ciao. Sì, davvero Buonanotte, ciao